Ciao e benvenuti in un nuovo video ed è dove faccio vedere i spacchettamenti dei prodotti del momento che mi hanno inviato allora intanto l'ho de... aperto ma ve lo faccio vedere un attimo perché l'ho aperto perché de... <ride> non mi ricordavo una cosa e volevo vedere se me l'avevano inserita perché gliel'avevo chiesto io, particolarmente io non si capisce cosa dico ma perché ve lo spiego subito allora Douglas il pacco che mi hanno inviato vi dico subito, vi, faccio, vi mostro i prodotti nuovi perché c'è la nuova linea di Catrice e ve la faccio vedere poi vi mostro due prodotti che sicuramente da qua capirete il perché di tutto ciò allora, linea da Catrice ehm, c'è la nuova cipria All matte shine control powder che è ancora chiusa e magari potevo aprirla visto che l'avevo aperto per vedere se c'erano i prodotti all'interno, cipria in polvere, ed è compatta, opacizzante, e poi dopo abbiamo anche, aspettate, la matita 24 ore ultra precision e waterproof, eccola qui, sempre molto comoda, ma i prodotti che ci interessano sono il True Skin 18 ore e dressing, eye cover concealer acido di waterproof colore Warm Beige 020 che ha questo applicatore Lo 020 forse è un po' chiarino per me e poi c'è Ultimate Camouflage Cream nel colore 020 sempre quindi hanno proprio pensato che ci sia la 020 questo è mh, il primo è molto cremoso quindi è perfetto per i contornocchi il secondo invece è tipo un nascondino di un tempo fa di neve è più mh, vedete è più solido quindi è perfetto per le mh, imperfezioni o per i piccoli dettagli del viso ma quello che ci interessa più di tutto qua il perché di tutto questo e perché insieme c'era questo il super boost lash and brown Sero è un siero allungante rinforzante booster per ciglia e sopracciglia questo qui fatto con il pennellino e fino a qui tutto ok però mi hanno inviato della stessa ed tipologia, ma marca diversa, perché questo è della Essence. Il Brown Mask ehm, rigenerante con aloe vera rigenerante rinforzante fatto sempre con il pennellino. Eccolo qua, anche se è un po' più largo, e sempre per ehm, sopracciglia, questo solo sopracciglia, non anche ciglia, è che di tutto questo ho chiesto alle ragazze di Douglas di mandarmi se potevano un prodotto perché è quello che io utilizzo di più e mi trovo benissimo ed è, così ve lo mostravo perché se qui abbiamo due sieri ciglia e sopracciglia vi devo parlare di quello che io preferisco e me l'hanno inviato per quello ho aperto il pacco perché se no l'avrei acquistato a parte ed è, io normalmente li trovo anche da... Eh, come si chiama? Cadis Mavala voilà. il Double Lush allora, questo è un 10ml ed è il prodotto a mio avviso migliore per ciglia e sopracciglia ha un formato lattiginoso quindi è consigliato da utilizzare alla sera questo è l'applicatore questo fa la differenza intanto perché vedete che se lo applicate un po' fuori dalla vostra sopracciglia iniziate a vedere i peletti ricrescere quindi non sbagliate peccato, spinzettare se no sta in la parte sotto perché vi crescono i peletti ma anche sulle ciglia questo ho notato che fa una super differenza infatti cioè più lunghe più incurvate, più rinforzate e quindi quando mi hanno mandato la collezione ho detto no, potete mandarmi anche quello visto che ho visto che ce l'avete in stock perché così ne parlo le ragazze costicchia ma con l'uso costante assolutamente questo è il migliore per il momento, se poi ne troverò altri validi ve lo farò sapere poi, altro brand e questo io non sapevo che vendesse online ma quando mi hanno contattato ho detto no, dai Royal Beauty è un marchio che io vedo sempre dalla no, da saponeria Royal Beauty e a quanto pare anche lo store online mi hanno contattato perché mi hanno detto hanno visto durante il canale dell'avvento di The Sephora che ero così contenta delle maschere in stick e ho detto ma sai che ce la diamo le novità noi? anche perché Royal Beauty è molto low cost ed è economico davvero le maschere in stick. Questa è purificante al carbone è un 40 ml Tutta così. Le proverò ma per il momento dico wow e poi dopo c'è anche questa che è riequilibrante al tè verde. allora sicuramente le voglio provare anche perché 5 minuti come le altre no ma c'è spettacolo, anche perché da Sephora ultimamente non si trovano se Royal Beauty davvero si è messa a farle e hanno più o meno la stessa funzionalità ve lo dico sicuramente poi sono state davvero molto gentili perché mi hanno inviato anche queste tre tipologie di maschere queste qui che io non ho mai visto sinceramente in negozio, ma ci devo guardare meglio. Ma ora che sappiamo che hanno anche il sito online, perché no? Solo per uso esterno, ovviamente, abbiamo la maschera all'argilla equilibrante, detox, purificante, e la maschera con argilla purificante che restringe i pori e opacizza. Ognuna è da 35 ml, sono quelle che vanno ed è aperte e poi si richiudono dice che fa quattro applicazioni una due volte a settimana lasciare agire per 15 20 minuti ho apprezzato tanto io non so se si sono guardati tutti i video o semplicemente se l'agenzia gli ha forniti i dati ma che abbiano scelto solamente i tipi di maschere che più si adattano al mio tipo di viso c'è quella detox che la utilizzo solo in certi momenti dell'anno ma per il resto fantastico e molto molto apprezzato come molto apprezzato sono anche questi patch con amamelis virginiana dei patch per il naso in tessuto per i punti neri penso che ce ne sia solo uno dentro ok? Ed io niente, quelli neri li apprezzo sempre di più e mi piacciono Proverò anche questi. Allora, io a questo punto sono curiosa di sapere da voi se qualche prodotto vi incuriosisce, se il Royal Beauty lo conoscevate come marchio, se utilizzavate i loro prodotti, dove lo trovate voi? Io credo di trovarlo e se non ricordo male sicuramente la saponeria lo vedo, ma credo che anche al Caddis ci sia qualcosa... E poi dopo, ditemi se vi incuriosisce il siero per ciglia e sopracciglia, se volete partire a provare quelli ad esempio di Essence o Catrice, però io ho visto il prezzo, vi consiglio questo della Mavala. Ce ne sono tanti altri, anche più costosi, che funzionano, sì. Ma perché andare a pagare di più quando c'è qualcosa che comunque funziona? Credo che ci sia anche su Amazon nel caso, però lo trovate, questo per provare è fantastico anche se sulle, sulle ciglia non dà fastidio agli occhi non irrita quindi provatelo assolutamente lo mettete la sera perché ha una texture un po' lattiginosa lasciate giù la notte la mattina quando fate la spinker e lo rimuovete anche quello viene via anche solo con l'acqua